Davis Cup, Francia vicina alla finale. Sulla carta, confronto impari. Il campo, però, si conferma giudice unico e prolunga l'instabilità, rafforza l'incertezza. La Francia, nettamente favorita, approda all'ultima giornata senza il verdetto in tasca, in vantaggio, ma con un'opera da rifinire nel primo pomeriggio. La Serbia, senza Djokovic, culla un sogno, senza pressione alcuna sul rosso di Lille. Partita aperta, come detto, complice il colpaccio di Lajovic con un disattento Pouille. Tzonga a risistemare le cose, prima di un doppio assenso unico firmato Herbert, Maut. Difficile ipotizzare un tracollo transalpino, i padroni di casa partono con un cuscinetto importante in entrambe le partite. Alle 13, Giotta Zonga, lultimo titolo proprio sulla terra, a Lione, gioca con Dusan La Giovica è un tennista che difficilmente incappa in controprestazioni, occorre quindi batterlo. Esiste un solo precedente, all'Australian Open 2017. 3-7-0 Tasonga, il gap, qui, potrebbe essere più ridotto, in virtù anche del buon momento di forma del 27enne di Belgrado. A seguire, Lucas Poille. Fermata nella polvere, prima del torneo di Metz. Deve riscattare lo scivolone davvio. Scrollarsi di dosso quella pericolosa indolenza che spesso inibisce un talento scintillante. A 23 anni è uno dei prospetti più intriganti del tennis mondiale, ma pecca in continuità. La Slogere ha un bagaglio estremamente più limitato, ma conosce la superficie e ha poco da perdere. Terza fermata tra i due, la prima addirittura nel 2012, in un futures, nel 2015. Qualificazioni a Dubai, riscatto Pouille. Fondamentale, per la Francia, archiviare subito la pratica, non trascinare la contesa al quinto e ultimo incontro. Il rischio è di cedere il passo mentalmente, di cadere in una trappola all'apparenza lontana. Franza 2, Serbia 1. Venue. Stade Pier Mauroi, Lille, fra Clay, Outdoor. Dusan Lajovic, SRB, di. Lucas Poille, fra 61 36 76 7 76 5. Giovi Friedzonga, fra, d. Las Loggere, SRB, 76 263 63. 63. Piero Guez Herbert, Nicolas Maut, fra, D. Filip Krajinovic, Nenaz Simonik, SRB, 61 62 76 3. Jovi Fried Tazonga fra VU Lajovic, LA SRB Lucas Poille, fra VU Loggere, SRB